The bird, the benvenuto in questo nuovo video io sono carlo e questo mese parliamo dei red Chief pepper e di flia allora eh, questo è un bellissimo riff in slap eh, in un suo pezzo che si intitola tippa my tongue non so se si pronuncia così eh, andiamo a vederlo insieme ti ricordo che se vuoi la, la trascrizione di questo riff insieme ad altre due questo mese la regalo insieme alla mia newsletter, basta che vai sul mio sito, ti scrivi ti arriverà una mail al mese in cui si parla, si parla di basso e propongo degli esercizi, delle curiosità sempre legate alla nostra grande passione che è il basso elettrico. Allora, eh, andiamo a vedere questa trascrizione in, in slap, quindi questo è il riff di base, quasi tutto il pezzo gira su, su questo riff. Eh, è molto bello come tutti i riff di Flia e in particolare poi in quest'album non, non ne sbaglia veramente uno. Allora partiamo con un Si bemolle che va in slide sul Do. Quindi colpo di pollice, thumb, Si bemolle che va sul Do. Poi andiamo a mettere una ghost note dove abbiamo fatto il Do. Ghost e ottava sul Do acuto. Poi andiamo a mettere un'altra ghost, io questa la propongo sulla corda di là. Sono molto importanti queste ghost perché vanno a fare il rimbalzo e quindi ti permettono poi di suonare con quell'intenzione che ha proprio flia. Dopo che hai dato questa, eh, questa ghost, quindi col pollice, vai a strappare la mano, nel frattempo andata un po' più avanti e puoi strappare si bemolle do acuti. 8 e 10 come al solito quello che, che dico è nel, nella costruzione di un riff in slab ma anche in generale di un riff ritmicamente difficile cerca di eh, farne un pezzettino per volta poi piano piano vai all, all, ad allargarlo perché molto spesso come anche in questo caso è una questione di incastri siamo arrivati all'emmeron quindi si bemolle do strappato ancora una ghost col pollice sulla corda di Da. avrò l'indice qua sul fa e lo vado a portare fa sol così come avevo fatto si bemolle do vado a fare fa e sol scusa ho sbagliato? ancora una ghost dopo che ho fatto fa sol ghost dopo la ghost strappo e vado a fare il fa acuto dopo vado a mettere questa acciaccatura un fa acuto che è l'ultimo sedicesimo del terzo quarto poi vado a fare questa acciaccatura dove parto da fa ma la nota reale è il sol sono, questo è un ottavo ta, ta, Vado di nuovo a strappare il fa per il secondo ottavo del quarto quarto proviamola lenta lenta poi riparte seconda parte molto simile arrivo fino a fa sol ghost poi anziché prendere il fa vado direttamente sul sol sedicesimo e poi vado a fare un sedicesimo il primo del quarto quarto sul fa che va in emerone sul sul sol di nuovo scusa modo proviamo a suonarcela anche qua prendiamo moisis 89 velocità originale rallentiamola un po chiaramente all'inizio eh, teniamo anche sulla batteria facciamo 80 togliamo la chitarra che ci disturba e teniamo soltanto la batteria ok è fin troppo veloce così io la rallenterei ancora facciamo anche 70 vediamo se si riesce a suonare facilmente a 70 <sessimil> molto molto divertente anche, anche questa quindi hai visto come eh, anche lentamente comunque c'era sempre questo movimento tac tac tac di rimbalzo eh, del pollice eh, tipico del, degli incastri bellissimi eh, di Flia benissimo, eh, grazie per aver visto questo video iscriviti alla newsletter se ti interessano questi tipi di, di video o fammi qualche domanda e noi ci vediamo alla prossima ciao a presto